Sì, grazie Presidente. E allora rispondo molto volentieri, spiego molto volentieri la razio di questo emendamento. Eh, ci è sembrato eh, un po' discriminante eh, inserire all'interno di un regolamento una nota di questo tipo che è molto prescrittiva, quindi l'abbiamo voluta pur rimanendo ovviamente per ovvi motivi la mh, necessità di presentare il cartaceo non abbiamo voluto sottolinearlo proprio perché poteva apparire discriminante quindi il richiamo al, al, all'articolo così come è, è stato emendato insomma, eh, non toglie la possibilità anzi è un obbligo per il disabile dover presentare la domanda in cartaceo, però ribadire all'interno del regolamento questo ci è sembrato appunto discriminante. Fermo restando che stiamo anche eh, predisponendo, lavorando con una come dire, piattaforma adeguata, la possibilità eh, di presentare già online questa documentazione, quindi è stata solo dettata da una sensibilità se la vogliamo chiamare in questo modo, però non si esclude come ovvio che sia che il disabile debba presentare il cartaceo perché è corredata la domanda di tutta una serie di documentazione che online diventa complesso oggi mh, produrre. Grazie.